Storytime, Evoluzione Radio. Oggi sono in compagnia di Roberto e Franco. Ciao, benvenuti. Ciao, grazie, grazie a te. Mille. Ciao, ciao, ciao. Allora, oggi, eh, intanto grazie per aver accettato eh, il nostro invito. E, e quindi siete uno di qui oggi per presentarci la vostra realtà, il vostro progetto che si chiama Exit Dream 2, giusto? Esatto, nasce questo progetto di noi. Sì. Che ci conosciamo dall'84. Ok. Ognuno ha preso la sua strada musicale e poi ci siamo ritrovati di nuovo. Dall'84, quindi, sì. allora che vi conoscete. È lui il più vecchio, È lui il più vecchio. Eh? Eh, no, lo sono io. Non si direbbe, non si direbbe ma, non, ma, non metto, ma non mi metto a sindacario su questo. Ma guarda, c'è un attimo. Beh, allora diciamo Beh. che il pizzetto questo qui rende molto posso più dire... giovani in effetti. No, posso dire che. Siamo anche musicisti, eh, non ah, solo vocalisti, ah, sta, giusto, giusto. non solo no, vocalisti, ma anche no, musicisti. No, diciamo che il progetto XDream, DREAM, lo, lo dico subito velocemente, sì. è un nuovo progetto perché noi parani, parani abbiamo sempre fatto le cover di New Trolls, avevamo una cover band di New Trolls ah, okay. che ce l'abbiamo portata Parani uh -huh. e a questo punto però io, io e Franco abbiamo detto basta, basta però basta già il 3 marzo ne abbiamo un concertino perché ecco, purtroppo ci, ci, ci porti sempre dietro certo, eh, quella... quello che hai fatto per anni e anni. Vado a mangiare Vittorio De Scalzi che non c'è più di New Trolls. Ah, allora okay. ci hanno chiamato per fare queste, queste, parti qua. Queste, queste parti qua, Certo, beh, comunque insomma sono cose sempre <ride> interessanti assolutamente sì, poi sì. quando il passato diciamo è un qualcosa che, si che ti ha cresciuto, che ci, ci cresce quindi ok è bene diciamo, abbandonarlo però ti non fa, dimenticarlo mai. Ti fa la scorsa, eh sì assolutamente, <ride> assolutamente. No, diciamo, Diciamo che il progetto nuovo, ah, stiamo facendo anche un CD delle 16 canzoni principali, certo. si basa sulla musica di una canzone e le parole di un'altra. Ti faccio un esempio, noi okay. facciamo JEMP sì. cantando una canzone il 16 marzo di Achille Lauro. Sì. L'abbiamo so... copiato praticamente dai DJ che okay. usano il mashup, certo. però no, non abbiamo mai visto fatto dal vivo o cantato chiaro. dal vivo, noi abbiamo deciso di farle questo. Chiaro. Storytime, Evoluzione Radio.